Salve a tutti ragazzi, sono S2004 E oggi siamo in un nuovo video sul server Siamo da soli sul server e ho scoperto come rinominarmi Quindi adesso sono S2004 E ce l'ho pure il nome... Cioè, ho pure il nome... Ah, comunque il nome è giano. Ciao! Buongiorno! Ma tra l'altro ho appena notato adesso che hai gli occhi che ti escono fuori dalle orbite. Incredibile, è come se c'ho un cane qua sotto. vero, ma l'hai fatta a te questa skin? No, cioè sì, più o meno. Comunque. Buongiorno aiutaro da per youtube, salve. E io stavo facendo vedere le novità dall'ultimo video. Ah, ok, bravo. Abbiamo trasferito tutto là sotto, gli ho fatto una mola. E poi dopo ho cambiato le fornaci qua allora ragazzi stavo dicendo oh, ho fatto questa nuova zona poi dopo abbiamo trovato dei diamanti io e me da Marco ci siamo fatti un'armatura un po' più decente e poi vabbè adesso abbiamo messo tutte le casse abbiamo rimesso tutte le casse adesso in ogni cassa c'è qualcosa e questa qui è, è la mia situazione economica comunque poi un segreto che non deve sapere madamarco, se spacchi qua sotto c'è una zona delle pozioni con tutti i di... Eh? guarda un tuo video, non lo so non, non credo che guardi i miei video e poi magari, vabbè se lo guarda lo sa, ma io spero che non lo sappia e qua ci sono delle tantissime pozioni già che ho fatto perché l'altro giorno sono stato sul server soltanto per fare le pozioni e vabbè, rimettiamo a posto questa roba e... intanto vedo che sta già costruendo una casa laggiù e... ah ecco poi dopo abbiamo fatto delle nuove farm lì e gli ha destato questo lama abbiamo fatto queste nuove farm di grano e di barbabietole e... Poi dopo abbiamo fatto una farm di verruche del nether qua. Poi vabbè, ho messo tutti e quattro i lati di, di ossidiana, ma tanto non credo che sia molto interessante. In più, adesso non so proprio bene dove sia. Comunque vado un attimo a cercarla, taglierò questa parte. Ecco, ho trovato la casa che Carlo Pito. Non so come si chiama. Carlo solo credo si chiami. Si Si è costruito questa casa qui, ma. Ok, si entra da qua. Boh, veniamo a trovarlo. Tra l'altro oggi ci siamo solo noi due sul server. Si è fatto una cabella Oh, happy days. Wow. Va bene. E... Sì, questa qui. Credo sia una zona interrata o la sua miniera. Comunque, vabbè, è carina, casa sua. Usciamo. E vabbè, torna a casa. Ah, ecco, poi, tra l'altro, questa è la farm segreta di Madamarco che io ho trovato subito, di mucche. Ah, poi dopo un'altra cosa che... Eh, comunque sta venendo bene casa sua. Eh, un'altra cosa che mh, eh, abbiamo messo di nuovo. Ah, ecco, tra l'altro, Madamarco stava provando qui a fare una farm di pesca, però non credo che gli sia venuta. Vabbè, non facciamoci domande perché è meglio di no. Eh, abbiamo messo la keep inventory sul server perché MadaMarco moriva di continuo e gli dava fastidio. E ha deciso che deve mettere la keep inventory. E eh, questa qui, comunque, è la casa di MadaMarco che è adesso. Questa è la sua situazione economica più diamanti di lui. E eh, va bene. poi un'altra cosa, credo che in questo episodio esploreremo un po' il mondo perché abbiamo, abbiamo visto soltanto pochi biomi ed erano pure brutti poi dobbiamo vedere anche le nuove strutture della 1.14 stavo dicendo, vorrei in questo episodio esplorare perché abbiamo trovato pochi biomi ad esempio qui c'è una che magari potrebbe interessare a te qua c'è una um, savana a che dovrebbe interessarmi? Beh, che magari ti interessa il legno della savana. No, a me piace realmente. per fare la porta, la porta la faccio sempre in acaccia. Perché non lo sai, so, è il legno preferito per fare le porte. Ma no, io preferisco il legno, quello scuro. Sì, anche a me piace quello scuro, per costruire. Ecco, questo sta generando una nuova parte di mondo. Ecco, qua c'è una savana a plateau, forse... E qua c'è un, cioè, abbiamo trovato già un villaggio, wow E questo è un villaggio della 1,14 Va bene Ma Ma c'è un Ma che cazzo? No, seriamente, che cavolo sta fatti Cosa sta succedendo qua? Ma ha tirato una lagata di quelle bestiali No, ma io sto vedendo che il gran C'è il grano piantato sul legno <ride> Ok Lag di generazione Allora togliamo sti semi prima che Iniziano a darmi fastidio Oh uh, ho trovato dei semi di, di anguria Buono Perché sono FK e non sono più FK? Non è vero Ah ecco poi dopo un'altra cosa Abbiamo messo un, un plugin sul server Ah ecco perché Mi sa che tirasse la guida ma non c'entra quel plugin perché è il mattina la mattina inizio lagga sempre ah tra l'altro ragazzi stavo pensando che magari mentre il server continua a laggare potrei aggiungere il um, l'haxaeros map non so come si pronunci ed è una mod che um, Okay. che è praticamente una minimappa e potrebbe servirci e questo l'ho fatto Paura. se volete la poi la mangi. metto dovete poi solo dirmi. sarà 10 volte più grande di quella di S2004 ma tanto la mia si estende sottoterra ah la mia si estende sul cielo wow e anche sottoterra si estenderà guarda ma tra l'altro non avevi fatto una serie sul Lion VGF? Perché è sparita? Perché... Uh, ho trovato un alambicco. È stato distrutto tutto. Gigi. Lasciate like per un povero Red senza casa. Questa parte allora la tengo. Oh, uh, le porte... No, le porte non gliela rubo. Almeno quelle gliela lascio. Vado, sono Tagliere un ladro professionista ruba... no sei un ladro tipo Ralph, spacca tutto tu sei S2004 e ruba tutto Ah ok questa non faceva ridere E eh, taglia taglia taglia la tengo soltanto perché mi hai detto di tagliare Manco, porco. ora devi soffrire ci sono delle cose molto belle qua dentro però speriamo di non morire Poi oh, i villager si stanno picchiando a vicina che non sono capaci di fare niente i villager va bene Tronco... oh ho trovato la dark hawk ma che bella oh uh, eh. ho trovato l'oceano Te avevo detto che l'ho trovato oh uh, ho trovato una casa dei drone tutto non lo sai cosa sono i drone no. qua ci sono loot belli inutili <ride> bisogno di, un po di no sta no mi ha tolto <ride> mi ha tolto un botto di armatura sto roba Per ora porto di che Allora, ragazzi, una pala. ho trovato una nave che in questa serie non avevo ancora trovata. Nave. Vediamo un po' cosa c'è, se riesco ad andarci. Ah, ci stanno crescendo le alghe sopra. E eh, non mi ricordo che nella 1.13 c'era questo, ma probabilmente mi sbaglio. Una bottiglia di esperienza. Sì, nella 1.13 c'era. Niente, isole. Wow. No, non è vero, un nuovo bioma: c'è la Betulla Forest.